Come vedete avete fatto tantissime richieste perché questo giardino, prima di questa bella opera, era malandato quindi le maestre giustamente lo vi portavano fuori. Adesso siamo riusciti con uno sforzo insieme al sindaco, insieme ai consiglieri e al presidente della commissione stessa a trovare i fondi e fare questo bel giardino che è uno dei primi che andremo a fare sul territorio del comune. Noi abbiamo sul territorio 34 scuole comunali più i licei, quindi 52 scuole in totale su Fiorecino, sono tantissime scuole che fanno un totale di 12.000 studenti quindi è un comune grande, tanto grande quindi i fondi sono sempre pochi questo è il primo giardino che siamo andati a fare poi piano piano ci spostiamo anche su Isola Sacra, su Testa di Repra, su La Mata per fare altri giardini del genere durante l'estate, questa è una situazione per voi ma anche per i giornalisti faremo oh, dei lavori importanti in tutte le scuole, sulle facciate, nelle classi, nelle tinteggiature, nuove aule, così come abbiamo fatto in questi anni, in questi nove anni abbiamo fatto 33 aule in più, che equivalgono a tre scuole in più sul territorio, oltre a quelle già fatte, quindi è un comune che che cresce con le famiglie ma che cresce anche con lo spazio per accogliere quei bambini alla scuola sì, quindi stiamo proseguendo mano a mano che abbiamo i soldini per fare i lavori, stiamo proseguendo con il modernamento, quindi questo è un primo lavoro fatto sul giardino sulla recinzione, ma anche sulla facciata esterna, avete visto che la facciata esterna nel passaggio ai mesi scorsi stavano sulla gru perché si stava staccando il cornicione, quindi era pericoloso per voi che state sotto, quindi hanno messo Sicurezza anche la facciata della, della scuola sinistra, quindi state sicuri. In una scuola bella e sicura, va bene, ragazzi? Grazie.